Cari amiche e amici di YouTube, questo è il mio secondo video sperimentale di prova. Eh, vi ringrazio del vostro interesse, eh, già mi hanno visto più di 100. E in questi giorni tratterò di fare dei video migliori, eh, compartendo con voi tutti i miei interessi. Eh, beh, eh, sono anni che volevo eh, mettere in YouTube dei video. Beh, allora, questo per adesso è tutto. Eh, ci vediamo in qualche altro video. Vi ringrazio di tutte le vostre iscrizioni, eh, di tutti i vostri mail che eh, ho ricevuto e di tutte le vostre comunicazioni. Eh, cercando di rispondervi a tutti. Eh, Farò altri video in futuro eh, che non saranno più sperimentali, eh, perché adesso devo vedere un po' come funziona questo, tutta questa storia di YouTube, perché negli ultimi anni è cambiato molto eh, e io ho aspettato fino adesso in pratica per scaricare in YouTube qualcosa. Quindi devo organizzare del materiale, eh, devo vedere un po' eh, le cose che ho, Vediamo se posso compartire con voi. Per il momento ho eh, questo caspita di cellulare che è molto piccolino e mi concede solamente un minuto di registrazione alla volta, non, non so perché, ma mi devo organizzare e devo trovare da prendere eh, perlomeno una filmatrice che sia un po' più decente. Però dicevo raccolgo adesso. Vedo un po' di organizzarmi per, per avere delle letture del materiale, tutto che condividerò con voi, i miei interessi, eh, vediamo che vi possa interessare di più. Per il momento mando quest'altro video di risposta a tutti gli email e eh, tutta la vostra accettazione e approvazione che ho ricevuto da YouTube. Grazie amiche e amici di YouTube e a risentirci e a presto, ciao!